Ciao a tutti, sono Ferdinando e niente, ho scoperto questo corso tramite una mail di una mail girata, quindi eh, non sono andato troppo in ricerca, però mi sono incuriosito e da lì ho, mandato, ho inviato la richiesta e ho partecipato. Ecco. Sono arrivato ad oggi che sostanzialmente pensavo che eh, la cosa della cura del verde fosse molto, forse la mia ignoranza molto più semplice in realtà è ben strutturata come cosa sia a livello di come funziona o meno una pianta, un terreno, un suolo, comunque come si coltiva qualsiasi cosa che abbia a che fare col verde ma in realtà eh, per tornare a noi al di là della conoscenza che è stata sicuramente importante il fatto che non, non conoscevo tante funzioni proprio di, di, come, di questa cosa di, di questo ambito il fatto che mi potrebbe aprire sicuramente nuove strade ecco io ho fatto pochi corsi nella vita, quindi, eh, eh, però ho riscontrato sempre che comunque una cosa fondamentale è che la conoscenza ti apre molte strade, ecco. tu, non solo lavorativamente ma inizia a ingranare un po' meglio come sono le, le qualità proprio fisiche delle, delle materie. Ecco. Po di conoscenza generale di come funzionano gli ambienti, gli ambienti in cui eh, sicuramente una, una persona che come me dopo aver fatto vari corsi inizia a intraprendere diciamo, una decisione di, di affrontare quel tipo di ambiente e modificarlo come fa per poter eh, o renderlo più bello quindi a livello di giardini ornamentali ma anche a livello di coltivazione chiede una certa praticità nelle attenzioni, per questo sicura l'utente, per perché c'è un, un progetto finalizzato a mantenere, eh, a portare lo scopo della pianta, a, a crescere e a vivere in maniera più ordinata e senza arrivare rigar, a carregargli tanto.